Il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, che il MIUR ha stabilito essere Dipartimento d'Eccellenza, vi offre tre corsi di laurea per studiare lettere a Siena. Il primo, triennale, è Studi letterari filosofici, con tre curricula, lettere classiche, lettere moderne e filosofia. Alla Magistrale ci sono due corsi di laurea, ovvero lettere classiche e lettere moderne, che ha due curricula, quello filologico linguistico letterario in cui si studia la filologia e la critica dei testi, e letterature straniere, che vi permette di studiare altre otto letterature. Studiare a Siena, nel Dipartimento di Filologia e Critica, è stata un'esperienza altamente formativa, grazie a professori altamente qualificati, ma soprattutto umani. E si può vivere l'ambiente universitario davvero a 360 gradi, grazie a un calendario a sempre ricco di eventi e convegni. La mia esperienza al DFGlam è stata un'esperienza positiva in un ambiente accademico stimolante. Da rappresentante degli studenti posso dire che tutti, il personale docente e il personale tecnico, si impegnano a garantire sempre il massimo della disponibilità agli studenti. In più, avendo fatto l'Erasmus, ho potuto scrivere le mie tesi all'estero e ho potuto così completare la mia formazione. Il fatto di essere studentessa del Dipartimento di Filologia e Critica mi ha permesso di realizzare alcuni dei miei sogni più grandi Libera e studiare a New York per sei mesi, fare ricercarle con l'ormale superiore di Parigi, fare il tirocinio con la lasciata d'Italia. Queste opportunità sono sicuramente uniche. I nostri corsi di studio permettono, tra le altre cose, di acquisire delle conoscenze e sviluppare delle competenze in discipline filologiche e comparatistiche. Noi ci concentriamo sui testi letterari, ma chiaramente questo tipo di abilità può essere esteso a tutti i testi e questo diventa importante oggi che siamo sommati più che mai continuamente da informazioni di tipo testuale. La Siena è attivo dal 1986 il Centro AMA, che è un'istituzione che è, coltiva, devo dire in maniera distintiva in, in Italia, l'antropologia del mondo antico. Quindi indaga quello che era l'enciclopedia culturale di Greci e Romani oltre e dentro i loro testi letterari. I classicisti, qui, imparano che c'è un altro modo per conoscere gli antichi. Non tanto per studiarli, ma per conoscerli. Come si conosce qualsiasi altra persona, magari una persona che viene da molto lontano o anche da un'altra epoca e che su tante cose la pensa in maniera molto diversa da noi. Non è semplicemente studiare, è imparare con gioia, con la voglia di scoprire.